dalla capitale come sapete sin dalla campagna elettorale avevamo detto che per noi sarebbe stato importante, questo ancora prima insomma del decreto Madia sarebbe stato importante riorganizzare tutta la galassia delle partecipate che per anni di fatto sono, stata una sorta, sono state una sorta di bancomat della politica hanno drenato moltissime risorse costano e pesano sul bilancio del comune circa un miliardo e sei in, eh, di sì, in contratti di servizio e erogano però servizi non all'altezza di quelli di una grande capitale e di una capitale europea. Quindi per noi era prioritario mettere le mani in questa, in questo, in questa galassia di, di soggetti e iniziare a fare un po' d'ordine. E devo dire che il lavoro è stato improbo, però la prima fase del lavoro oggi la presentiamo, insomma può dirsi conclusa e siamo tutti molto molto soddisfatti. Quello che avete appena ascoltato è proprio l'inizio della conferenza stampa, Virginia Raggi e l'assessore alle partecipate Colomban hanno presentato eh, questo piano, drastico piano di riordino delle partecipate, un tema complesso ma anche particolarmente importante che insiste sull'economia eh, della eh, città. La galassia di cui parla il sindaco Virginia Raggi era composto da 31 aziende partecipate. Secondo il piano previsto dal comune saranno ridotte a 11. Abbiamo in collegamento la vicepresidente della commissione bilancio del comune di Roma, bilancio e trasparenza, Monica Montella che salutiamo, ben trovata. Buon, buon pomeriggio a voi tutti, grazie Bu per la questo invito. Buon pomeriggio, grazie a lei perché ci aiuterà a capire eh, cosa, cosa accadrà. Spero, spero. <ride> spero di essere chiara. No vabbè ma questo non si preoccupi risparmio. è chiaro e noi non possiamo entrare nel dettaglio però credo che sia importante ci tenevo a affrontare sì. questo argomento perché eh, questo è uno di quegli argomenti che i cittadini sentono spesso, no? magari si sentono dire eh, ma non possiamo intervenire perché questa partecipata, questa azienda municipalizzata non può perché ci costa un tot di soldi, uno spreco di denaro, però poi alla fine loro non è che capiscono bene come me del resto, eh, non sto facendo un discorso di ignoranza, non abbiamo neanche il tempo magari di approfondire eh, di che cosa si tratta. Ricordiamo però... Uh, che eh, lo leggo dal Fatto Quotidiano per almeno 8 delle 11 società che restano nell'alveo capitolino non vi sono dubbi sulla permanenza futura ovviamente di Atac, Ama, Acea, eh, Equa Roma, Risorse per Roma, Zetema, Pala Expo, Roma Servizi per la mobilità poi ci sono dei nodi da sciogliere che riguardano altre eh, partecipate allora, ci spiega le linee di intervento e perché avete deciso insomma, questo drastico riordino, Presidente allora, Montella? Sì, sì, allora, in primo luogo la cosa che voglio mettere, sottolineare è che al di là del nostro desiderata c'erano eh, il piano triennale di equilibrio Salva Roma diciamo, del 2014 e il piano di razionalizzazione delibera dell'assemblea capitolina del 2015 che già quindi prevedevano questo piano di razionalizzazione delle partecipate poi da ultimo c'è la legge Madia che ha fissato con il testo unico delle società a partecipazione pubblica altri interventi legislativi, dopodiché quindi noi quando siamo arrivati abbiamo trovato quindi, già questi, eh, questi impegni diciamo, eh, a cui dovevamo eh, prendere, diciamo, eh, rispettare, e, però nel rispetto della norma abbiamo voluto lavorare soprattutto per efficientare il sistema delle partecipazioni quindi, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ragionato prima di tutto su quello che già era stato previsto e poi, invece, lì dove c'erano diciamo, eh, qualcosa che non, non ci convinceva, abbiamo cercato di valorizzare quello che avevamo, tipo le assicurazioni di Roma, che per noi invece è. È sempre stato eh, diciamo, una società che porta utili, che insomma è, è quasi è, è, diciamo, è un elemento abbastanza importante, per cui non l'abbiamo toccato, non l'abbiamo considerato rispetto diciamo, ai desiderata del passato. Mm. Mentre invece abbiamo sì. cercato di eh, fare delle, dei, dei tagli soprattutto su quelle che ci comportavano delle perdite. E quindi abbiamo fatto cessioni, abbiamo fatto liquidazioni, soprattutto di quelle società dove avevamo delle piccole quote azionarie che vendute sul mercato ci permettono anche di avere degli introiti e poi delle integrazioni importanti, cioè tipo Equaruma con risorse per Roma, che servono per ottimizzare il processo. Anche perché lì, essendo che sia patrimonio sia tributi andavano diciamo nella stessa ottica di, di intervento e quindi era fondamentale fare pure delle integrazioni e tutto questo in un'ottica appunto di efficientare tutto il sistema AMA e ATAC sono le nostre due partecipate 100% di primo livello che sono proprio i servizi essenziali al cittadino per cui ce le stiamo stiamo cercando anzi non solo di tenerci strette ma anche di far sì che eh, diventino efficienti, cosa che invece non è stato fino ad oggi perché purtroppo abbiamo ereditato eh, si sa bene su Atac, abbastanza um, un sistema in cancellino. Ecco, come Atac però rimarrà ovviamente per, per, ovvi, per ovvi motivi, perché è l'azienda principale dei, dei trasporti, diciamo, con quali criteri avete stabilito cosa tagliare e cosa no, Presidente? Ma più che altro in questo momento è una situazione abbastanza delegata perché lo sa bene che c'è un concordato preventivo in corso sì. e quindi... In pratica prima dobbiamo valutare un po' tutta la situazione debitore e creditoria, dopodiché ci sarà appunto eh, la presentazione del, del, diciamo, del piano industriale, quindi lì eh, ci sarà la vera valorizzazione del, del servizio di trasporto pubblico. Quindi questo è tutto un divenire normale, che prima dobbiamo vedere come si procede con il concordato preventivo, dopodiché si faranno tutte le valutazioni perché abbiamo ereditato una situazione disastrosa, ATAC purtroppo ha un bilancio in perdita, nessuno lo nega, insomma, è una situazione di fatto. E, niente, dobbiamo cercare di lavorare affinché questa azienda invece incomincia a produrre utili. E incominciare a produrre utili passa, secondo lei, da quale, da quale strategie, Presidente? Quali intendete mettere eh, in campo? Sicuramente è un piano industriale mm. credibile, perché fino adesso in passato si è fatto solo una ricapitalizzazione, si sono solo messi i soldi però poi gli sprechi sono sempre rimasti tali, invece bisogna non solo fare un piano industriale credibile ma soprattutto intervenire di dove ci sono gli sprechi, cioè tipo gli appalti, fare un monitoraggio continuo su quello che viene speso all'interno di una società partecipata infatti sto lavorando proprio con l'assessore al bilancio affinché gli appalti di tutte le nostre partecipate vengano messi messo sotto monitoraggio sia dall'ANAC che in un certo senso già abbiamo un protocollo di intesa in atto adesso ma anche e soprattutto da noi come Dipartimento Razionalizzazione della Spesa che si dovrebbe preoccupare eh, infatti stiamo cercando di lavorare su questo pur di monitorare gli appalti di queste partecipate certo, certo. Perché molto spesso è lì che si concentrano degli sprechi che molto spesso vengono proprio segnalati dai cittadini e quindi bisogna assolutamente intervenire. Assolutamente perché insomma, lo, lo vogliamo ricordare le, le partecipate che ormai sono quando le sentite ne sentite parlare quasi rappresentano un sinonimo di qualcosa eh, di di negativo ma in realtà dovrebbero rappresentare come dire proprio la spina dorsale il fiore all'occhiello eh, di un'amministrazione perché perché come spiegava il presidente Montella eh, eh, se eh, efficientate cioè come dovrebbe essere sin dall'inizio della loro operatività debbono fornire servizi essenziali ai cittadini e in più no presidente, introiti per le casse del comune quindi sono proprio eh, certo, un elemento fondamentale <ride> dovrebbero essere un elemento Guarda. fondamentale hanno rappresentato un incubo per Roma praticamente ma certo, ma infatti no. la gestione è stata fallimentare e questo l'abbiamo visto è proprio per questo che stiamo lavorando su più fronti quindi non solo rendere credibili le politiche industriali che invece fino adesso non sono mai state fatte e soprattutto cercare di andare a controllare di più ciò che viene speso, ecco. perché molto spesso eh. ci sono delle gare interne che fa l'ASAC oppure che fa l'AMA verso altri terzi che, che subappaltano magari i servizi, e quindi lì se non c'è un vero controllo, esatto. poi alla fine i cittadini sono sempre più scontenti, magari delle polizie sulle metropolitane che non esistono oppure su eh, gli autobus che viaggiano con, in condizioni pietose, e così via. Queste sono tutte cose su cui stiamo lavorando veramente con difficoltà, però ci stiamo veramente ci stiamo mettendo la faccia. Come si direbbe su questa roba? Beh, bisogna insomma, in questo caso è doveroso perché siete voi che amministrate il, il, il comune è certo. però è, è fondamentale perché eh, appunto poi parliamoci chiaro è una questione di capacità di volontà non, non, non c'è altro gli uomini che gestiscono queste partecipate eh, devono essere in grado di portarle avanti devono metterle a regime debbono eh, consegnare degli utili eh, rispetto all'operatività che che offrono alla città e il comune soprattutto deve controllare quello, quello che accade. Come eh, diceva lei, certo. appalti, subappalti, insomma, debbono tutti essere messi sotto controllo perché poi magari sì. ci può essere un comando centrale buono, fatto di gente per bene, poi magari subappalto finisce eh, in, una, in una cattiva sbagliate. gestione o una mani sbagliate, <ride> diciamo così. Sì, in effetti, in effetti potrebbe, abbiamo visto che potrebbe anche essere... Così. vi sento fiduciosi diciamo così, per questo piano di riordino? Ma io la cosa che posso augurare a tutti noi è il fatto no, tutti noi cittadini perché parlo anche da cittadina che utilizza appunto i mezzi cioè, il mezzo di trasporto ma anche appunto la, il servizio dei rifiuti e, e sperare che questa riorganizzazione, questa ristrutturazione poiché è più snella, diciamo, in meno società da gestire proprio perché ce n'è di meno le riesci a controllare meglio, quindi tutte le, le risorse che hai a disposizione le utilizzi per, per, affinché queste che ti sei lasciato operano al meglio per il cittadino. Logico no? che una cosa è controllarne quante ne erano prima, una cosa unici, no? Quindi dobbiamo uh, sperare che... Uh, Ma servivano che... tutte? No, voi le avete tolte, quindi immagino beh, di no. in effetti... Però è quelle... un numero impressionante, 32 aziende eh, in partecipate. Effetti, in effetti erano soltanto dei poltronifici, se lo vogliamo dire. Eh, e a proposito, però, le, di, e beh, le poltrone perché... che fine fanno, Presidente? Cioè le persone che ci lavorano, al di là dei... Di chi le, le Ma, la, il discorso è che, logico, qui stiamo, stiamo dismettendo quote azionarie, eh? quindi non è che stiamo dismettendo poltrone, cioè la maggior parte sono quote azionarie che vengono vendute sul mercato e che quindi, eh, ad esempio come nel il caso di ADR, che abbiamo già incassato, cioè accertato 48 milioni di euro, proprio grazie al fatto che sono state vendute le quote azionarie, altrettanto poi ci sarà il risparmio di alcune società dismesse che il fatto stesso che sono state dismesse risparmiamo i, diciamo, i costi strutturali di 900 milioni e così via, insomma poi sono logico che ognuna darà dei benefici nell'azione cioè, diciamo, nell che abbiamo nell preso esatto, esatto, bene, grazie io spero, mi sì. auguro tanto che Risorse per Roma e Guaroma, cioè l'unione di queste due ci dia appunto un supporto su tutta la parte dei tributi perché anche quella ci sarà una fusione diciamo così tra uh, risorse Beh, per Roma e quello integrazione ora la parte un po' più tecnica non lo so come funzionerà dell'integrazione però già il fatto di mettere a sistema queste due società che eh, diciamo riguardano proprio la parte più importante per il Comune di Roma che è la parte delle entrate non è insomma da sottovalutare insomma la volontà politica è chiara penso no? Assolutamente, grazie Monica Montella per preo, averci raccontato preo. questo progetto particolarmente importante, vedremo nel corso del tempo che risultati darà e ovviamente avremo speriamo modo bene, di riparlarne. Grazie alla vicepresidente <ride> della Commissione Bilancio Comune di Roma, grazie a presto, a risentirci. A